e soprattutto il grande vantaggio è che permette, oltre a migliorare il flusso urinario, di mantenere l'eiaculazione. Hai l'eiaculazione? Prima di io ce l'ho, sì. quindi non è cambiato no, nulla? No, non è cambiato nulla. Sì, questo non è cambiato nulla. Beh, questo è vero che sia un grande vantaggio sì, di questo tipo di, di procedura. Lo rifaresti? Sì, lo rifarei. Sì. Spero di non averne bisogno. <ride> Va bene. Ok, perfetto, grazie Lorenzo, ci vediamo alla prossima puntata di Dr. Prince. Arrivederci.